Qualcuno che ha avuto un incidente ed è in stato vegetativo, non pensare in termini di sono morti e sono stati riportati indietro. Non è vero. È solo che potrebbe essere successo che la forza vitale sia così scioccata, sia più proiettata verso l'esterno che verso l'interno. Stia prendendo una decisione. Essere o non essere. Non è una domanda filosofica, è una domanda pratica. Se il corpo sia abbastanza in forma per essere o non essere. Quindi, se ha scelto di essere, non è per gli operatori sanitari. Loro potrebbero assistere. Potrebbero assistere. Ma è la vita che decide di restare. Perché il corpo è ancora ospitale. Magari gli operatori sanitari rendono il corpo un po' più ospitale di quanto sarebbe stato senza il loro aiuto. Al quanto possibile. Quindi non sono morti, erano in una condizione di essere o non essere. Erano più proiettati verso l'esterno che verso l'interno. Anche ora sei parzialmente proiettato verso l'esterno, per lo più proiettato verso l'interno. In quel momento può essere stato che eri per lo più proiettato verso l'esterno, parzialmente proiettato verso l'interno. Anche dopo che sono morti, non tutto è andato. Se non lo sai, Abbiamo osservato questo molte volte. Fino agli 11-14 giorni un corpo morto fa crescere le unghie e i capelli e ogni cosa. Perché la vita si ritira lentamente, non salta fuori e basta. Quindi non puoi dichiarare qualcuno spiritualmente morto fino a 14 giorni dopo la morte medica. Dopo aver fatto questa altalena di essere o non essere per un po', hai detto essere. Ma il corpo è solamente ospitale a sufficienza per stare a letto, non a sufficienza per alzarsi e camminare o fare qualunque cosa ci si aspetta che faccia un uomo o una donna. Non dico questo senza riguardo, ma voglio che tu lo osservi come un argomento non come una cosa emotiva, perché allora non lo osserverai nel modo giusto. Quindi, se chiami questo vegetare, ci sono due modi di vegetare. Uno è, solo il corpo è andato, ma ogni cosa nella mente è ancora attiva. Questo può portare a molta sofferenza, perché possono vedere, possono sentire, possono usare. Possono capire, ma nessuna capacità di fare niente. Parlare è l'ultima cosa che hanno in mente. Vogliono alzarsi e camminare. Non sono capaci di rispondere. Il corpo è diventato inerte, ma la mente è ancora attiva. Ci sono altri tipi di stati in cui il corpo si trova in una condizione ragionevolmente buona, ma la mente è diventata inerte. Quindi il corpo non può agire. Il corpo è in buone condizioni. Se la mente fosse attiva, agirebbe, ma la mente è andata. La struttura fisica che è necessaria per ospitare la mente è andata. Qualcosa si è rotto, quindi la mente non sta trovando alloggio, quindi non può agire. Ma gli aspetti più sottili della mente, sono ancora attivi. Solo che la mente con cui decifri, la mente con cui formuli giudizi, la mente con cui sei capace di distinguere, quella è andata. Ma l'altra mente, che semplicemente gira con la memoria inconscia, quella è ancora lì. Se quella non c'è, il corpo non può essere vivo. Quindi, se una persona sta sdraiata in un posto per un tempo molto lungo senza una mente discriminante, potrebbe lentamente diventare consapevole di quel girare inconscio della memoria che sta accadendo dentro di sé, che fa andare ogni cosa, è assai possibile. Non ho passato abbastanza tempo con persone simili, una volta o due, quando ne ho viste, ho sentito che qualcosa accadeva. Non dovrebbero avere una mente, ma c'è tanta attività che sta accadendo. Quindi la natura inconscia della mente potrebbe essere arrivata ad un tipo di consapevolezza, perché la mente conscia è la mente che distingue andata. Quindi l'altra parte potrebbe diventare apparente, di cui la maggior parte delle persone non sono consapevoli. Quindi potrebbe non esserci sofferenza attiva, ma potrebbe esserci un qualche tipo di stato confusionale che molti esseri umani apprezzano molto perché la gente vuole bere, perché vogliono drogarsi, perché vogliono rimanere a letto dopo che il sole è sorto, è perché a loro piace e perché vogliono meditare. A loro piace. Sai, muoversi tra conscio e inconscio, la linea di confine, a loro piace danzarci un po' su. Quindi alcol, droghe, sonno, letargia, mangiare eccessivamente, sessualità, tutte queste cose ti danno quello stare un po' sulla linea di confine di né questo né quello. Quindi, in realtà, se la sua mente è la mente discriminante, è semplicemente tagliata fuori, in realtà lui potrebbe trovarsi in un posto molto buono. Semplicemente stare lì, niente fastidi, nessun lavoro da fare, niente di niente. Se mantieni il suo corpo confortevole, se ti assicuri che non abbia piaghe da decubito e questo e quello, in realtà potrebbe trovarsi in uno spazio molto confortevole. L'unico che veramente soffre è... il corpo è diventato un vegetale, la mente è pienamente sveglia e attiva. Ora, questo soffrirà. A meno che anche lui non ci venga a patti e diventi molto meditativo dentro di sé. Se giunge a una cosa simile, può diventare un gran posto per lui, spiritualmente. Perché... Ora, il problema di queste persone è... Ora sono tutti capaci di sedersi e meditare per ore. Il loro unico problema sono le loro maledette gambe e la schiena. Se non ce l'avessero, starebbero seduti così per giorni. Non è così? Quindi, questi problemi sono stati eliminati per lui. Niente sensazioni nelle gambe, niente sensazioni nella schiena. Se ci arriva, cosa che credo farà, se passo un po' di tempo con loro, ti direi se ci sono arrivati o no. Se ci arrivano, potrebbe essere molto produttivo spiritualmente. Niente corpo, ma una mente allerta. Wow! È il sogno di un meditatore. Il corpo è quello che ti infastidisce, non è così? Nelle fasi iniziali la mente è la tortura, ma una volta che la gestisci, l'unico problema è... Questa è l'unica cosa. Non avevi un corpo, una mente sveglia. È un'ottima cosa. Ma tanti esseri umani potrebbero soffrirne terribilmente perché tutta la loro vita è stata sempre un paragone tra se stessi e qualcun altro. Qualcuno cammina, quindi soffriranno. Qualcuno parla, quindi soffriranno. Non possono camminare, non possono parlare, non possono fare quello che qualcun altro fa. Allora soffriranno. Anche adesso, quando ogni cosa va bene, le persone stanno soffrendo perché qualcuno ha un milione che loro non hanno e stanno soffrendo. Qualcuno ha quello, loro non ce l'hanno, stanno soffrendo, non è così? Quindi, lo stesso schema potrebbe continuare in loro. Se escono da quello schema, in realtà può essere un posto davvero fantastico in cui stare nessun problema al corpo, la mente è pienamente allerta, potremmo iniziarli. Non lo dico con alcuna mancanza di riguardo per la loro condizione. In realtà, potrebbe funzionare molto bene per lui. Se nient'altro può essere fatto dai professionisti medici, potrebbe funzionare in modo fenomenale per loro, semplicemente sdraiati, una mente costantemente vigile potrebbe fare meraviglie. Parlo in questo senso perché sto solo osservando che non importa cosa diavolo accade nella tua vita, tu devi sapere come trasformarlo in un vantaggio, non in uno svantaggio. Perché quello che ti può accadere non è controllato al 100% da te, ma quello che ne fai è al 100% tuo. Non è così? Quindi, se una cosa del genere è accaduta, capitalizziamo anche questa.